Dicevo, dedicherò due riflessioni, non molto lunghe, a due altri concetti, quello della trasformazione e del coraggio, per finire poi nel pomeriggio con il progetto. Ecco, non tengo a precisare che questi cinque concetti hanno un filo, rosso che li unisce, costituiscono diciamo, una, una sorta di, come dicevo, di lessico, di vocabolario che ci aiuta a costruire il nuovo che strada facendo in ogni realtà vogliamo mettere in essere. Una piccola precisazione, abbiamo parlato di cambiamento, adesso di trasformazione, che differenza cogliamo, così l'impatto, cominciamo con una domanda così ci sciogliamo un attimo, la differenza tra cambiamento e trasformazione, così come affiora nella vostra mente, quale potrebbe essere? Ovviamente affiora che il cambiamento è passare da una situazione un'altra, cambiarla totalmente trasformazione è eh, un divenire mi, mi fa pensare a una, una, una, un divenire qualcosa di, eh, di progressivo, progressivo ecco. qualche altro apporto? trasformazione penso che sia qualcosa che va per il definitivo un, un cambiamento radicale Cambia la trasformazione il cambiamento è più graduale che si può anche tornare indietro penso ancora io penso che la trasformazione sia già qualcosa che è in essere ma che viene poi in qualche modo non ma non trasformata per cui ri, eh, ricomposta in modo tale da essere quello che uno di noi può Aiutare a fare del contesto sì. quella cosa? Allora, sono tutte sfumature che possiamo integrarle. Per ora vi do questa brevissima differenza, che poi cerco di enucleare meglio. La differenza è di natura oggettiva e soggettiva, il cambiamento riguarda una condizione oggettiva cambiamento di una situazione, cambiamento di un contesto, cambiamento di una realtà, cambiamento di una circostanza, cambiamento di un ruolo, ecco, è qualcosa di oggettivo. La trasformazione è il mettersi in gioco mentre si realizza quel cambiamento. Ricorderete che Primo, nel primo incontro io vi ho fatto questo riferimento, che noi possiamo fare anche mille cambiamenti ma che sembrano solo dei traslochi, senza che ci trasformiamo interiormente. Chiaro, il racconto evangelico di oggi ha molto a che vedere, si può leggere anche in quest'ottica. Dopo l'insuccesso, il fallimento di Pietro. Adesso Pietro si trova in una circostanza nuova, la presenza del risorto, si sente così quasi ferire dalle parole del risorto, però in lui si attiva una trasformazione. Non è più il Pietro di prima, è chiaro, quindi il cambiamento attiene alla sfera oggettiva e non è automatico che ogni cambiamento generi una trasformazione la trasformazione attiene alla, al coinvolgimento soggettivo personale noi come esseri umani dovremmo essere in uno stato di trasformazione permanente e questo significa che il cambiamento nella nostra vita, gli esperti dicono che i cambiamenti possono essere di due, tipo, di due tipi, o di tipo transazionale, cioè attraversare le situazioni ma io rimango sempre identico, oppure cambiamenti di tipo trasformativo, cambio le situazioni ma cambio anch'io, o posso anche, possono anche non cambiare le situazioni, però io continuamente mi trasformo perché leggo, interpreto gli input che mi vengono dalla situazione. Io posso stare anche 40 anni in un luogo, ma sicuramente quel luogo in 40 anni cambia e io devo cambiare insieme alle sfide che quel luogo mi lancia. Oppure posso passare in modo impermeabile per. 10.000 luoghi, e non farmi toccare dalle situazioni del posto e neanche della comunità in cui vivo, e rimanere lì un'isola ovunque io vada. Quindi i processi trasformativi sono importanti e bisogna tener conto di ciò che diceva un noto e famoso teologo Henri de Lubac. Diceva. Che la vita è sempre trionfo dell'improbabile e miracolo dell'imprevisto. Questo significa che noi dobbiamo essere sempre aperti e non sul atteggiamento delle difensive. Purtroppo questi meccanismi di difesa sono troppo evidenti nei nostri contesti mi ha chiamato il superiore cosa vorrà? subito mi metto mi metto in atteggiamento di difesa non so se sbaglio ma succede adesso è il mese di giugno da noi vescovi chiamano i preti eh, giro di telefonate Mimmo ti ha chiamato il vescovo? no e perché non mi ha chiamato? perché non mi chiamato vuol dire che gli vuole più bene A pensare. <ride> ecco, diceva anche un altro santo, teologo cardinale, John Henry Newman, ho citato già qualche volta, che vivere significa aver cambiato molte volte, cioè nel senso di questa trasformazione. E sarebbe interessante, non abbiamo tempo, anche un esercizio del genere di tipo autobiografico per vedere, soprattutto per chi ha molti anni di ministero, qual era la percezione del proprio ministero all'inizio del ministero e come strada facendo cambia la percezione che noi abbiamo del nostro essere preti, ma non perché cambia perché non ci piaceva quella di prima, ma perché siamo, si sono intersecate situazioni sfide provocazioni che ci hanno fatto cambiare no? nessuno di noi immaginava di essere e di fare il prete così come lo si è ritrovato a fare strada facendo nel primo giorno dell'ordinazione ecco questo è il segno evidente di come vivere significa cambiare e vedete che chi si arrocca in una rigidità di e si nega la trasformazione genera due disagi, uno per sé e uno per gli altri perché diventa come un monolite da spostare no, sapete un monolite un blocco per spostarlo ci vuole una fatica enorme no? è quasi come se provocasse la comunità e dicesse spostami dove vuoi io sono un macigno lo sforzo devi farlo tu per spostarmi. Capite? È un grande disagio per sé e per gli altri e tutto questo crea blocchi relazionali di dove ci si ritrova poi a vivere. E questa è, una, è la grande fatica, io dico questa è la grande fatica dei vescovi, dei superiori, quando ci si imbatte in situazioni del genere. Voi siete una piccola congregazione, questo favorisce secondo me, certo ci sono risvolti anche di tipo meno positivo, ma favorisce maggiormente la conoscenza, l'integrazione, l'accoglienza dei limiti reciproci perché c'è un clima più ravvicinato per certi versi. Ma nelle grandi congregazioni dove il rischio dell'anonimato è maggiore, è lì anche il rischio dei delle rigidità dei blocchi, altrettanto maggiore. La formazione richiede oggi modelli e teorie innovativi capaci di innescare processi autenticamente trasformativi in grado di fare la differenza, modificare emozioni, idee, incidere sulle relazioni e sui contesti. Allora, da 40 anni a questa parte nella Chiesa si parla di formazione continua, permanente, Se è una categoria che abbiamo mutuato, a dire il vero, dalle, dagli ambienti extra ecclesiali, no? la formazione per tutta la vita. La mia grande domanda è questa, la formazione di cui tanto parliamo e per la quale tanto investiamo sia in energie che in economia, questa formazione realizza trasformazione, punto interrogativo, perché anche i percorsi di formazione possono essere vissuti con l'impermeabile e quindi non sortire alcun effetto. In ognuno di noi esiste un seme che va aiutato a germogliare. Per ciascuno di noi la pianta che potrà svilupparsi sarà diversa. Una avrà bisogno di luce, un'altra di umidità, un'altra ancora dovrà essere sempre esposta al sole e non vorrà essere bagnata. E ci sono anche le piante carnivore. Ogni pianta ha bisogno di attenzioni diverse. Ma ciascuna, se coltivata, può germogliare e crescere. Quando ci sono situazioni di blocco, certo ci sono responsabilità personali, ma ci sono anche responsabilità di terzi che al momento opportuno non hanno saputo comprendere se quella pianta andava esposta al sole o innaffiata o dare una piccola potatina e quindi poi ci si è lasciati andare perché ci sono quello che noi studiamo in teologia c'è un kairos, un tempo opportuno nella vita di ognuno che l'educatore la guida la leadership deve saper cogliere altrimenti poi diventa difficile il recupero. E la vigilanza, il verbo che Gesù usa spesso nei Vangeli, vigilate, è l'essere attenti, è l'arte del prendersi cura e cogliere i momenti opportuni in cui là è come un po' l'agricoltore no? l'agricoltore ogni giorno si affaccia anche inverno quando potrebbe stare un po' qualche ora in più a dormire e segue con, con l'occhio perché all'occhio clinico si accorge che c'è una pianta che ha bisogno di maggiore manutenzione rispetto a un'altra e con noi Viviamo in un contesto dove la svolta dell'individualismo esasperato ha, l'ho già detto questo, come risvolto positivo una maggiore attenzione alle persone, perché le proposte massificanti e massificate non hanno più alcun effetto. Dio trasforma dal di dentro, non fa violenza alcuna, rispetta i nostri tempi di maturazione, non forza le cose, conosce la gradualità. Quello che opera in noi è una trasformazione, non è un violento sradicare. Trasformazione significa tutto in me ha diritto di esistere, anche le mie passioni, le mie malattie, le mie fragilità. Mi apprezzo per come sono e mi accolgo. Tuttavia, nelle mie nostalgie più profonde e nei desideri che porto nel cuore, nelle mie domande, nei miei dubbi, nei miei fallimenti e nei miei sogni, io avverto di essere fatto per un di più. Questa è la categoria tipica della spiritualità gesuitica, il magis, il di più. Mi accorgo di essere fatto per un di più di non essere ancora ciò che potrei essere, di non vivere ancora pienamente la bellezza della vita. Non sono sbagliato, attenti, ma ho bisogno di continue trasformazioni che mi aiutino a crescere, in qualsiasi epoca della mia vita, forse anche alla soglia dei cento anni. Non sono sbagliato, attenti che noi siamo anche figli di una ascetica, almeno le generazioni più avanti negli anni, di una ascetica frutto di un'antropologia al negativo, dove tutto ciò che alberga nell'uomo è negativo, bisogna stare in guardia perché la bestia potrebbe emergere prima che quantomeno te l'aspetti. Ecco, non è questo tutto ciò che noi abbiamo dentro è bello è bello nella misura in cui sappiamo armonizzarlo sappiamo canalizzarlo, sappiamo orientarlo o come diceva anche l'autore del piccolo principe con un verbo che noi adottiamo piuttosto per gli animali ma lui lo adottava per l'essere umano bisogna addomesticare queste dimensioni che noi ci portiamo dentro e poi sono riassumibili nelle tre grandi pulsioni che da sempre la spiritualità la psicologia le scienze umane ma già i padri, i padri monaci del deserto avevano ben individuato la libido amandi la libido dominandi e la libido possidendi e queste tre pulsioni e da subito il cristianesimo ha intercettato con i tre grandi voti, libido amanti con la castità, libido dominanti con l'obbedienza, libido possidenti con la povertà. E tutte le nostre effervescenze passionali si raggrumano attorno a queste tre pulsioni e dobbiamo conoscerci, no? E ognuno di noi ha una di queste tre bestie che più o meno tenta di primeggiare, e lì l'esercizio di addomesticamento deve essere profuso con maggiore energia. La storia d'amore tra Dio e noi, narrata dalla Sacra Scrittura, è una storia di continue trasformazioni, il mare viene trasformato in terraferma quando gli israeliti devono fuggire fuggire dalla schiavitù del deserto e così il pericolo mortale si trasforma in una via di salvezza. La mia più grave minaccia o situazione di debolezza può diventare una via nuova per ricominciare. Ecco il Vangelo di oggi, il è propizio per questo discorso. Gesù attraversa con Pietro il mare del suo rinnegamento e diventa una via nuova per ricominciare pasci le mie pecore quando gli israeliti hanno sete la roccia viene trasformata da Dio in una sorgente d'acqua Dio trasforma la rigidità della roccia e dall'aridità fa sgorgare l'acqua fresca appena Mosè batte col bastone sulla pietra quando qualcosa si abbatte sulla nostra vita, ci scuote e ci colpisce, possiamo anche essere risvegliati, essere smossi fino a generare acque nuove che vi dissetano. I Vangeli ci fanno vedere che tutti coloro che si mettono a seguire Gesù diventano suoi discepoli, si lasciano trasportare da un'avventura che li trasforma. Matteo lascia il banco con i soldi, Pietro, Giacomo e Giovanni lasciano le reti, tutti coloro che Gesù tocca vengono guariti, cioè la loro vita si trasforma e la loro malattia diventa luogo di manifestazione dell'amore di Dio e si tramuta in vita. Nell'ultima cena Gesù prende il pane e il vino e li trasforma. Vedete, c'è una dinamica trasformazionale o trasformativa che attraversa tutta la Sacra Scrittura. Il processo per diventare discepolo prevede una trasformazione attraverso tre stadi, l'incontro, l'apprendistato e la relazione intima con la comunità visibile degli altri discepoli. Quando la, la formazione, attenti a quello che sto per dire ora, propende alla sola discussione argomentata, e questo mi rifaccio a quella sorta di sindrome di cui vi parlavo ieri, la riunionite, no? quando tutto si risolve solo in un discutiamone, discutiamone, discutiamone, e quindi discussioni sui processi pastorali sulle dinamiche della vita religiosa senza mai lasciarsi coinvolgere nelle viscere e nella carne si cade in una sorta scusate l'espressione un po' strana di idrocefalia formativa cioè facciamo tutto imbottire i cervelli ma non cambiamo in nulla e in niente è tipico un po' dei nostri ambienti ecclesiastici. La formazione è un movimento proattivo che spinge a ricercare nuove soluzioni alle sfide che si devono affrontare. Questo esige un clima favorevole ecco, mi soffermo un attimo a delineare quali sono i tratti di un clima favorevole alla formazione che diventi trasformazione l'importanza del clima nei processi di cambiamento è legata a tre motivi principali prima di tutto perché il clima è capacità di innovazione e crescita i contesti vincenti sono quelli che non lasciano al caso il clima o l'atmosfera che si respira nell'ambiente operativo, ma hanno persone capaci di mettere in piedi processi deliberati per la generazione e la gestione delle idee. Faccio esempi molto così alla mano. Se io sono il vescovo, il superiore o chi per lui e arrivo già con la pappa pronta e siccome devo obbedire al canone che dice che prima di procedere a determinate decisioni si ascolti il consiglio presbiterale, si ascolti il consiglio del collegio dei consultori io vado già con la pappa pronta e dico, guardate, confratelli, c'è questa questione io avrei pensato questo. Che ne dite? Va bene, eccellenza, si fa il verbale, all'unanimità. Allora, sono contesti questi che generano creatività, che generano la voglia di mettersi in gioco, però spesso questo accade nei nostri ambiti. Per questo poi c'è una caduta anche della partecipazione. La gente si scoccia dice ma c'ho da fare nella mia parrocchia, faccio qualcosa di più interessante da fare. Il clima, secondo l'evento, è un fattore chiave per gestire il cambiamento in terzo luogo il clima è la chiave del benessere dell'ambiente umano dei nostri contesti ecclesiali in quanto migliora la fiducia tra le persone e riduce i comportamenti di ricerca, di protezione e allontana la paura cioè smonta quei meccanismi di difesa per cui ognuno si guarda bene dal dire la sua perché sa che poi sarà impacchettato dall'altro o dal superiore. E questo crea dei contesti asettici da sala operatoria. Quali sono le dimensioni di un clima favorevole alla trasformazione? Ve ne indico appena nove, brevemente prima prima dimensione la capacità di coinvolgimento un clima favorevole alla trasformazione genera coinvolgimento in tutti coloro che partecipano a quel particolare processo di cambiamento secondo elemento, la libertà, ciascuno deve sentirsi libero, è vero che la libertà non te la regala nessuno se non te la vivi dentro, ma è anche vero che ci sono contesti che comprimono la libertà e ci sono contesti nostri che hanno paura delle persone libere Terzo elemento, senso di fiducia e di apertura. Quando esiste un alto livello di fiducia e di apertura, le persone si sentono più libere di dire ciò che pensano e tendono ad avere rapporti più schietti e sinceri. E qui molto dipende dalla conoscenza, dalla fraternità, dalla familiarità, dalla frequentazione, nei contesti micro-relazionali che sono le piccole comunità. Quarto elemento, dare tempo per le idee. Non accada come avvenne qualche anno fa, sempre parlo di mie esperienze, mi scuserete, per non parlare di altri che possono offendere. Eravamo un consiglio presbiterale, il vescovo non si rese conto dell'ora però c'è un argomento abbastanza scottante erano le 12 5 il vescovo non aveva visto che erano le 12 5 e dice va bene parliamone ci diamo un tempo parliamone fino a mezzogiorno la gente noi altri non neanche avevamo visto l'orologio poi lui in un tratto dopo 3-4 minuti si alza e dice va bene mezzogiorno diciamo regina cena ah, ci prendiamo in giro <ride> sembrava che se detto, dovessimo stare fino allora di cena no? per com'era era bollente il problema eh, non riusciva a parlare neanche uno dei presenti perché capite e le 12-5 disse prendiamoci tutto il tempo che vogliamo <ride> ecco per lei invece ci vuole tempo Talvolta si può anche avere la percezione che stiamo perdendo tempo, ma non, non si perde. Quando è fruttuoso e vengono fuori più idee, non si perde tempo. Quinto elemento, occorre una, un contesto di giocosità, che non significa così di, di goliardia, C'è un contesto di spontaneità, di leggerezza, un comportamento rilassato. La giocosità e il senso di humor sono i due indicatori che nelle organizzazioni sociali attestano se quella organizzazione funziona o meno. So bene che negli antichi manuali di ascetica si diceva persino quanto per quanto si potevano dilatare le labbra nel ridere, perché il ridere in modo sguaiato offendeva diciamo, la verecondia, la virtù della verecondia. Ma comprendete, quindi noi gran parte del, del mondo ecclesiastico ad un tempo cresceva in questa forma, diciamo, di... erano inamidati in tutto. E, era difficile capire no, il senso della giocosità, dell'umor. Ma adesso in tutte le organizzazioni i due elementi più importanti per capire se in quell'organizzazione si possono ottenere risultati e produttività alta è dal contesto di, del senso di umore e di giocosità, cioè il fatto di star bene insieme, perché se uno dice «ah ora devo andare a quella riunione, incontrerò quel tizio e sarà, sarà proprio una, una pena, meglio che non ci vadano. Ma ci sono alcuni tra noi ecclesiastici perché per vederti sorridere non ti basta la vita, sorridono mai non so perché poi, sesta dimensione è il tasso di conflittualità: un livello di conflitto elevato è fonte di ostilità, di calunnie, di pettegolezzi, persino di scontri fra le persone dicevo all'inizio dei nostri incontri che noi viviamo in una società che tende alla polarizzazione delle situazioni e delle posizioni anche tra di noi a volte no? il fatto che manifestiamo posizioni diverse a volte ci fa irrigidire e dire ah, ma quello non può essere il mio amico non può essere dei nostri e si creano delle, dei capannelli opposti Ecco, questo genera poi un clima di conflittualità fuori luogo. Settimo elemento, occorre supporto alle idee, per cui quando si accolgono o si generano idee belle, nuove, fecondi, bisogna supportarle e sentirle di tutto. Non perché le ha pensate tizio e tizio mi antipatico se la sbattesse lui se vuole portare avanti quell'idea. Ottava dimensione, favorire il dibattito. Il dibattito è inteso come confronto qualificato, motivato, con punti di vista ragionati, confrontati che ci aiutano a vedere dalle diverse prospettive il problema. E da ultimo la capacità di assunzione del rischio, perché qualsiasi processo trasformativo porta in sé una dimensione di rischio. Non esiste trasformazione a rischio zero. Basti pensare, e questa è una battuta che sto per farvi, che anche il vivere è uno dei mestieri più rischiosi, tant'è che nessuno ne esce vivo. Quindi il rischio è connaturale alla vita stessa. Chi vuole essere vescovo a tutti i costi? Vuole rischiare? San Paolo dice bene che alcuni aspirino ai cari spirituali, poi, poi se la vedete qui. Concludo questo aspetto della trasformazione. Il cambiamento quindi è prima di tutto una questione di trasformazione personale. Bisogna allenare il proprio pensiero creativo coltivando curiosità e immaginazione per compiere una trasformazione personale al fine di operare cambiamenti creativi nel contesto in cui si opera ognuno deve avvertire la responsabilità di nutrire nella quotidianità il giusto clima per generare innovazione ripeto quello che ho detto per altri, per altri argomenti L'esempio della vita di coppia e qui l'allargo la alla vita della famiglia. Un contesto familiare che quotidianamente diventa irrespirabile per le tensioni, i conflitti, le asperità che si respirano in quella casa generano in ognuno la voglia di fuga il voler stare il meno possibile in quella casa, se non per dormire e forse neanche per mangiare. Come accade sovente per alcuni religiosi che usano il convento solo per mangiare e dormire. Per stare il meno possibile a contatto di gomito con qualche confratello. Non vi conosco, non, non sto parlando di voi. Ma so che accadono queste situazioni, sono simili alle, a ogni esperienza di convivenza umana, è simile anche la convivenza tra parroco e viceparroco, che ognuno dei due si trova agli impegni più disparati per stare il meno possibile in compresenza nella parrocchia e ognuno dei due tira un sospiro di sollievo quando si sente dire dall'altro, «Vedi che io mancherò tre giorni. Oppure dice da tre giorni, qui arriva il giorno prima, già cioè sei venuto. <ride> <ride> ecco, queste situazioni sono il frutto di un clima non gradevole, quindi la responsabilità di generare quotidianamente un clima di gradevolezza. Per questo si pone... Si deve poi attenzione nel sincerarsi che tutte le dimensioni del clima che abbiamo poc'anzi nucleato siano adeguatamente presenti e rese vive, feconde giorno per giorno. Per cui, cominciando dagli elementi più semplici, più immediati non è il caso di portare il muso no, come accade tra marito e moglie che portano il muso una settimana e ognuno si ostina a dire non ho voglia, poi si pensa poi si pensa, passano mesi i figli assistono a questo film muto di, di mamma e papà e non capiscono che sta succedendo cioè la voglia di parlarsi ecco la negazione della parola è la prima forma di violenza perché la prima arma che noi abbiamo è la parola, per cui chiudersi ammantando 10.000 ragioni di non voler parlare è una forma di violenza all'altro.